ragazzi come va? spero bene, io sono elettrotecnico, fatete e oggi faremo la censura di questi due pacchi di dischi da flessibile ecco da smaricchiatrice angolare, procediamo con aprirli e vedendo cosa c'è all'interno e il pacco la per diciamo, la muratura devi okay, rimanerlo qui per questi dischi sono praticamente tre dischi diamantati per i mattoni i muri questi qui ce ne sono due uguali un diverso ecco qui poi c'è quest'altro qui che è praticamente per le mattinelle, per il pavimento, ecco. Ora andiamo ad aprire questi altri. Questi per esempio sono tutti schigli. Sono tutti quanti allo stesso spessore, come spessore hanno 1,2 di diametro, 1,2 mm di diametro e sono tutti quanti a 125 mm. Sono in totale 11 dischi e direi anche di facile vedere troppo ok questo è il tubolare che andremo a tagliare ora andrò a cambiare il disco sulla nostra smerigliatrice angolare intanto proviamo anche la smerigliatrice angolare della Parkside come lavora questo è il disco uscito in dotazione dalla Parkside mentre questo è il disco che abbiamo appena comprato, ecco, che abbiamo appena recensito. Okay. Bene, andiamo a accendere la nostra smorfietrice con il nostro disco da di taglio, questo è quello in dotazione della Proxide, l'ho sostituito e andiamo a fare la nostra prova da taglio. Bene, andiamo ad indentare la morsa. Questo è il taglio da non effettuare. Questo è il pezzo tagliato invece. Andando ad analizzare il disco vediamo che non ci sono alcun tipo di crepe. Vedete, è giusto consumato qui sulla parte inferiore ma è normale assolutamente. L'importante è che non si creano crepe, se si creano crepe all'interno del disco, vuol dire che il disco non è buono. Allora, ragazzi, direi che il taglio è stato effettuato bene. Ok, vabbè, questo invece taglio non ci date peso. Questo. Io recensito questi dischi qua e questo è il disco che abbiamo appena utilizzato. Questi ve li consiglio perché sono di sicuro che vanno bene mentre questi qua non so la loro fattura quindi vi consiglio di comprarli tanto stanno 4 euro alla Lidl e niente ragazzi mi raccomando restate sani